Eh, ciao a tutte e a tutti allora altro nuovo video eh, di ciacchiericcio diciamo e niente questo è un video dove eh, puliamo i vetri insieme perché alla fine non ce la faccio a ah, non pulirli li puliamo insieme quindi non so neanche dove metterli però puliamo i vitri forse vi lascio qua no non è a caso aspettate ho trovato l'anese giusto niente vabbè metterò caso però ah nel frattempo sto editando un altro video da un altro telefono da questo ops stava cadendo e niente e, che dire io adesso mi metto a pulire i vetri anche non prendo ne voglia ma li pulisco intanto sto sudando Meno male che c'è la finestra aperta perché altrimenti si muore di caldo e basta io adesso vi incastro qua e, e nulla con i suoi vetri e spazio per terra si sì, si sì, ho capito aspettate il se guarda se c'è qualche pesce c'è un po' di no no io ho due ok So... Così, sì, sì, va tu bene tu vuoi qualcosa dal mercato? cibo anche da, da Daniela eh va bene si sì. eh. frutta ne vuoi? frutta? Oh. frutta banale perché ogni volta sì, mi è un violenza li mangiamo? e da poi c'è un problema a cosa? da poi di mezzo lì c'è un problema ai, ah, foi um É. Allora, questo è il mio outfit per uscire, vedete, e niente, quindi ho voglia di uscire, esco, mamma mia che caldo c'è, e vado a fare la passeggiata, sempre se riesco a farmi un passeggiata. La mia mascherina, anche se all'aperto, io devo metterla, però io la metto lo stesso e va bene, e niente, andate, top. E eccomi, allora sono tornata adesso a casa. Mi devo ancora riprendere perché veramente fa un caldo terribile, allucinante. Mi sono anche cambiata di nuovo di vestito di abiti e tutto quanto perché fa un caldo allucinante ragazze. Poi non, non so, penso che lo capite più di me, che fa un caldo boia, allucinante, non so quanto lo ripeterò. Ho aperto tutte le finestre, e tutto quanto perché si muore di caldo, ma veramente troppo. E comunque ragazze sono un po' andata in giro per il porto di Palau ci eh, sono un po' andata in edicola ma in edicola non c'era una mazza di niente perché non c'erano i giornali che mi interessano a me vabbè no comment e poi sono andata in giro per il porticciolo, me ne sono andata anche un po' a fare qualche foto per al mare ma non c'era nulla di interessante e non ho fotografato un bel niente come voi saprete volevo andare all'isolotto con una spiaggia con che si chiama l'isolotto ma anche lì non, eh, non, eh, non ho fatto foto e vabbè niente non sono andata neanche lì perché uno è troppo lontano e due non ce l'ho voglia di andare all'isolotto vabbè poi eh, niente confermo un secondo microfono perché questo, ha perso, questo qui ha perso la spugna quella spugna quella per sentirsi dell'audio l'audio e mi tocco poi comprare un altro ma per il momento non mi interessa di coprire un altro e la gancia è questa questa qui vedete questa è la gancia per il microfono ma al momento niente di niente quindi nulla ragazze ehm... non lo so neanche io mi si stanno anche parlando gli occhiali non so voi ma Vabbè, allora, succede quando mi, quando sudo così tanto, vabbè. Troppo pappo, la pappa, non so se può dire così, vabbè. Sto piacendo una fesseria, troppo un magno la pappa. Sì, lo so, ci sono un cadavere, proprio una cosa allucinante. Mamma mia, che rossa che sono. si vede proprio che c'è tanto sole. Potevo mettermi a protezione? Non l'ho messa, non l'ho messa, guai, peggio per me. Che caldo, che c'è la mamma mia. E poi è massato. Sapete voi cosa faccio? Cioè, come dico, mi curico, mi dormo, mi, mi alzo e vi faccio un bel tè fresco o una limonata. Bella fresca, non lo so. E un po'. E niente. Ciao.